Wow. Ma Cloud. Ma che cos'era? Dai, c'era solo Breed che ti stava picconando. Breed non mi ti... sta scavando. Non scavare, Breed Perché scavi, Cloud? Smettila, Breed ti ah, scavo. scavo. Adesso siamo sulla nuova modalità di. Um... Mining clicker si chiama? Cioè, nel senso: è tipo. scaviamo su Minecraft, in poche parole, no? E dobbiamo guadagnare un sacco di soldi per fare ancora più soldi e per sbloccare nuove zone. Vediamo. Io, adesso, già da adesso, posso comprare i pet. E mi è uscito un maiale comune. Però, ho già messo il maiale, giusto? Sì, ho già messo il maiale. Infatti, già guadagno di più. Eh, sì, ma scusa, non si può prendere tipo l'autoclicker. Una sorta di autoclicker, ovviamente illegale, raga. Non fatelo. Però, tipo, non c'è una sorta di shop del genere? Lame. Eh, non lo so, credo di no. Eh. Cioè, dovresti farlo col computer, tu installare l'applicazione Non si fa, non veramente da vergogna no, Non lo per. facciamo Non lo facciamo assolutamente, chi, chi lo fa, cioè veramente io non lo Noi farei Noi siamo miner professionali Esatto, professionali, quindi praticamente sappiamo bene come si mina ma sì, sì. Devi cliccare il pulsante sinistro del mouse Esatto, e comunque mi è uscito un cane comune, dai che pizza sti pet comuni, li odio Però adesso ne guadagno ancora di più di soldi, più... Facciamo meglio. Ma scusate, ma ci sono nuove zone. Qua? Sì, praticamente qua si può sì, andare avanti. Sì, sì. Blocco di vetro. Blo... Ok, perfetto. Allora, perfetto, vediamo. Chiaramente vedremo anche il blocco di vetro, ma anche magari più avanti la zona VIP. Che secondo me va comprata, ma mm, se ho voglia, la prendiamo. Non lo so, vediamo perché eh, apri. Apri multi. No, no. Allora, de de devi. Puoi aprire il premio giornaliero qui. Dove? Dove? Qui, qui, qui, qui Oh, sì! I premi sono belli! Vediamo i nostri premi Bellissimi. Comunque non piacciono i premi Io mi immagino i miei vicini che mi sentono <ride> No, 11 ore, che pizza Posso prenderlo? Sono fatto fra 11 ore Ma come si permette? E qua cos'è che ci aspetta? Che qua c'è qualcosa? Non è niente, caspita questa roba Posso... Ho venduto un pet Cosa ho fatto? È... Ah, forse l'ho evoluto Vabbè, chi se ne frega. Posso prendere... Mm, però un nuovo pet E vediamo questo pet Ti prego dammi qualcosa di bello proprio Qualcosa di bello Qualsiasi cosa Oh Coniglio raro Eh il coniglio raro Sì Grazie Questa adesso guadagnerò Un sacco di soldi amici Mi Cloud parla Parla Parla Parla Parla, parla. Eh, eh, eh, mai. Eh. Bravo. Eh, scava, cosa scavi? Sentiamo. Allora, allora, sto scavando per arrivare a 10k Stai scavando l'uovo, le... quello bello okay. La fontana scavo Ok, perfetto, meno male Allora, vediamo un attimo Ma perché stai scavando la Guarda che non serve scavare la fontana Cioè basta scavare in giro No, no, no, la fontana è più bella Ah, ok Ho trovato la cucinella unico, c'è scritto Deve essere forte È fortissimo, 81 Aspetta, dov'è la cucinella? Cosa stai dicendo? Ho oh, la cucinella, no? sono sempre più sculato di te, anche in questo gioco qui. Ah, il pet, no, ti non sto odiando, Cloud, smettila, smettila! <ride> no, non lo sopporto, raga, è in ogni gioco di Roblox è sculatissimo. Oh, mio Dio. Aspetta, ma questo cos'è? Ah, qua si prendono i picconi di betulla. Aspetta, lo compro questo. Così. Aspetta, ma come, come si fanno ad equipaggiare i picconi? Eh, eh si, va, si va qua nella casa e si prende molto di più. Eh, che eh ma io l'ho comprato, però è tipo... Uguale a Vabbè, chi serve? Sono passato, ho finito tutto questo bellissimo coso. Che bello, adesso posso e... entrare qua dentro. Era questa... questa... Era un... Eh, è, è diverso però questo è da prima. <ride> cioè, scusa, eh. Comunque adesso posso forse prendere... Esatto, un nuovo pet. Vediamo se mi esce qualcosa. Ti prego, fammi uscire qualcosa. Ah, buono. Un pet unico, va bene, grazie. Un pet unico, anch'io. Uh, ma scusa, ma... Eh, 270, wow. Cinghiale, io invece. Vabbè, diciamo che mi accontento. Un altro cammello. Comunque, vorrei, vorrei prendere l'autoclicker. No, non si, fa, non si fa. Ne ho tre da 270. E chi se ne frega, scusa. È veramente. Io non. Eh, cioè, okay. non, non sei protagonista di niente. Nessuno ti caga e nessuno ti vuole bene. Non okay. sto scherzando. <ride> Dai, che cosa Mamma. triste. Ti voglio bene, non è vero, dai, siamo amici, okay, migliori okay. amici e tutti quanti siamo tutti felici, più o meno, ma non sempre Ah, siamo... ma con, con i diamanti si possono fare gli upgrade Quindi diamanti, e quindi com come? Devi andare qui in questa zona, qui dove c'è il, c'è praticamente una specie di macchinario con delle, uh -huh. tutto verde, con le freccette verdi Up Upgrade a cosa esattamente? Eh, varie robe varie, varie Ah, cose. pagamento del minerale eh, Con i medico cosi Wow, ok, grazie Stoccaggio animali, velocità del giocatore Velocità di scatto automatico Cos'è velocità di scatto automatico? Animali eh, no, equipaggiati no, no. Questo, eh no, questo è un po' Vabbè, velocità del giocatore Aumentiamo Aspetta. Amici, mi è uscito Lo scorpione Epico, oh mio dio Che fegata tutto ciò è meraviglioso. Non so, non so che parole trovare. Perché è bellissimo questo. Uh, come si chiama? Scorpione? Sì, uno scorpione. Non me lo ricordavo, scusatemi, e sono veramente sciocchino a volte. Ah, giusto, lui è Claudissimo. Purtroppo ha avuto un inconveniente, ma adesso rientra, non preoccupatevi. Intanto dobbiamo. Stoccaggio animali? No, intanto io dovrei pagare qua perché devo fare un sacco di soldi. Quindi, sì, chiaramente, eh, più faccio, meglio è. Vediamo un attimo cosa serve per poter sbloccare questo coso. No, secondo me se ho bisogno di un altro pickaxe, praticamente secondo me devo prendere il massimo del pickaxe. Comunque adesso con i pet nuovi sicuramente ci arriviamo molto presto ai vari pickaxe. Questo qua costa 260.000, infatti sono a 108.000. Ah, però voi non vedete i soldi. Mm. Ah, questo è un problema. Questo è un vero problema. Ehm... Amici, scusatemi tanto, non vedevate i soldi, purtroppo. Eh, sono un po' stupidino, ma perché? Adesso li vedete, vedete. So, tu, Dai, ma che stupido, mamma mia, perché sono stupido? Non so fare lo youtuber. Perché non so fare lo youtuber, dai! Era, è, è così ovvio che devi, devi togliere le cose. Che stupido. Cosa mi fate di prime? Comunque, invece, adesso sono felice, perché posso comprare il nuovo piccone, fra poco, in realtà. Adesso posso comprare il nuovo piccone di spugna, il piccone di Spongebob. Molto bello. Più o meno. Adesso, però, sentite se clicco velocemente. Guardate quanti soldi faccio. Ah! Ah! Mi sono stancato. Basta. Non clicco più così velocemente. Scusa, è veramente. È difficile, vi giuro. È... Non, è... non è facile. Comunque, secondo me. Secondo me, questa cosa potrebbe diventare un meme. Scrivete A nei commenti. Beh, secondo me, adesso tutta Italia. Tipo, mi prenderà per il sedere perché. Fa... Sembro tipo una sorta di schizzato che urla Va bene Scusatemi nel caso Scusatemi tanto Questa cosa ho paura Ma eh, piccola domanda a chi non c'è Perché effettivamente non c'è nessuno Ma ehm, se io faccio questo coso adesso Ma mi fa ritornare dall'inizio Perché se no io non lo faccio Ovviamente Ci mancherebbe altro che lo faccia. E finalmente dopo tutto questo caldo C'è la possibilità di andare nel freddo Effettivamente Oh che bello Sentite il bel fresco sulla vostra pelle Quel fresco che vi rinfresca Che secondo me l'estate Tutti lo vogliamo Cioè non mentiamoci Tutti vogliamo il fresco Vediamo il pet qua È oh! eh, raro Il tricheco raro eh, Il tricheco Perché ovviamente qua Fa super freddo Sentite proprio il freddo sulla pelle Cioè proprio Lo potete assaporare questo, Tutto questo freddo Sulla pelle Che vi Che, che, che vi eh vi fa sentire meglio d'estate che, che fa dire oh che bello finalmente un po' di aria fredda ecco questa cosa qua c'è qui sono contento che ci sia allora um, questo è il piccone ingranaggio ehm, ehm, cioè senza offesa per il piccone ingranaggio ma mi sembra un po' stupido Um, però io spero che non si senta troppo il mouse Ora che ci penso mm, Non lo so, mi fa paura Sapete cosa? Io vorrei riordinare Cioè rischiacciare qua Ma ho paura che poi mi esca un pet comune Ho proprio questa gran paura, no? Cioè, cioè nel senso c'è cioè il 20% di possibilità mm, Non lo so Io spero che mi esca al 6% di possibilità Ma non... vorrei prendere prima il piccone ingranaggio Perché sapete com'è? È molto figo il piccone ingranaggio Ecco qua, adesso lo posso prendere direttamente. Aspettiamo chiaramente il nostro amico Cloud. Allora, Cloud, io sono andato tipo super avanti, ti ho superato tantissimo nel mentre che tu eri... Oh, non stavi no. facendo una biata ceppa di niente. Tipo, non vale. tu... Dove sei finito? Ah, sì, eccoti qua, ciao. Ehi, guardami, guardami, guardami. Olle! posso andare avanti? Mm. Ah, stupidino eh vabbè dai però ti potrai rifare se magari volete un'altra modalità di questo tipo ragazzi io ve lo porto assolutamente basta che lo scrivete nei commenti ricordatevi di scrivere nei commenti e cosa devono scrivere dimmi un attimo Cloud cosa vuoi che scrivano devono scrivere che modalità gli piacerebbe che facciamo no tipo dimmi tipo un emoji che emoji ti piace ok te? ok hashtag cloud più fortunato di Tunis guarda se, se mi mettete questa cosa ragazzi guarda prendo il death note e chi lo scrive oh Vabbè, dai, eh, scrivete quel che volete. Ciao.